Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare la Libertà. Eccoci in compagnia di Laura Gurrado e oggi parleremo di come mantenere il nostro strumento idratato e in salute, sempre, dopo la sigla. Ah, canta, canta, canta, cantare in libertà. Bene, allora, Lauri, ciao a tutti. Per gli amici. Uh, sì. Tu che sei esperta un po' di lei, e comunque un insegnante di canto molto bravo, una cantante professionista, e uh, siccome io so che tiene molta cura alle sue corde vocali, giustamente come tutti dovremmo fare, però a volte non tutti sanno come fare, quindi ho detto perché non facciamo una puntata dove parliamo di come mantenere in forma le nostre corde vocali sempre. Quindi tu che cosa fai? Insomma, Raccontaci un po', dacci dei consigli. Allora, innanzitutto è importantissimo bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno. Ok, mm? sì sì. Prima cosa. Secondo punto, idratare le corde vocali eh, per renderle fluide. Ok. Grazie all'idratazione a freddo, che è una pratica che ho scoperto eh, qualche anno fa. Che mi ha dato dei risultati veramente eh, ottimali. Perché esiste sia una pratica diciamo di idratazione a freddo. Sì, a freddo e anche a caldo. E anche a caldo. Però magari quella a caldo la vediamo successivamente nella prossima puntata. <ride> sì. Oggi vediamo l'idratazione a freddo. Ok, ok. Sì. Così ti abbiamo due volte qui in questo canale che ci fa e piacere. Vai. <ride> anche a me fa molto piacere. Okay. Quindi. E come facciamo noi? Perché soprattutto dobbiamo idratare le corde? È importantissimo sì. idratare le corde per renderle più uh, fluide, soprattutto sì. durante diciamo, il canto o anche il parlato perché uh, non è solo importante per i cantanti ma anche perché magari fa un lavoro come lo speaker, quindi ah, parla, okay. uh, parla tanto. Sì, uh, sì. Le corde mh, diciamo, sono due membrane che sappiamo sia nel parlato che nel cantato si eh, sfregano tra di loro, quindi se noi proviamo a fare una prova semplicissima, quella di sfregare le mani con energia e velocemente sì. vedremo che a un certo punto questa velocità si interrompe sì. eh, perché vale, nello sfregamento, quindi quello che poi c'è il calore e quindi si comincia a infiammare un po' il okay. tutto quello che succede alle nostre corde vocali quando sono in funzione, cioè quando devono fare un'attività, uh, come posso dire, uh, performante, bella, diciamo. performante, anche parlo di, in termini di tempo. Ah ok, quindi, quindi se, se devo cantare per una o due ore, certo. succede che se non mi prendo cura di loro eh, si infiammano e poi... Posso cantanti anche durante i concerti, comunque ogni tanto bevono, quindi fa bene questo... Sì, di, della di anche durante il concerto, però... Uh, sia nella pratica quotidiana, mi dicevi che comunque sì. bisogna avere cura di questo. E come possiamo uh, mantenere il nostro strumento idratato sempre? Il metodo è semplicissimo. Bastano un paio di garzine e dell'acqua a temperatura ambiente, in una ciotolina, in un bicchiere. Io lo faccio ovunque perché adesso è diventata proprio una pratica Quotidiana. E' questo che fa la differenza, sì, Mario, cioè sì, proprio sì, il sì. fatto di ogni prendersi cura ogni giorno. Okay. E si hanno gli effetti, chiaramente. È come un buon okay. riscaldamento. Proviamo a far vedere come, come si fa. Noi abbiamo il nostro tavolino. Sì. Questo è il nostro bonghetto. <ride> non un tavolino, quello devo comprare E quindi per vediamo... Il, un po'. il bonghetto no, ha la sua funzione. Sì, sì, sì. sì, sì. Allora. Ok, vediamo. In questo caso sono un po' più tecnica. Ho comprato sì. delle garzine sterili. Ne prendo una, la immergo nella mia ciotolina piena di acqua tiepida si tiepida, sì, tiepida sì, okay. sì. deve essere cioè bella non di frigo, diciamo, Non, di frigo, <ride> non di frigo. deve essere bella inzuppata eh, d'acqua. Possiamo, mh, diciamo, farla due per una questione più eh, di Esatto. più spessore, diciamo. sì. okay. scolare semplicemente i lembi, gronderà un po' però insomma okay. abbiate un po' di pazienza e la ah. applichiamo qui, così come un lenzuolino, ah. avendo cura di coprire le narici e far subentrare appunto la garza nel naso e quindi chiudo una narice e aspiro delicatamente. Ah. Chiudo l'altra e aspiro delicatamente insomma, no? piacevolissimo, <ride> quasi anche un lavaggio proprio sì. della... tutte queste goccioline, è bellissimo sì, sì. perché tutte queste goccioline le sentiamo all'interno che scendono per il naso e addirittura percepiamo la sensazione di beneficio della... della nella corda, gola, eh? sì, nella gola. Ah. Okay. E quindi questo lo posso uh, fare da, dai 3-5 ai 5 minuti se ho poco tempo, ma meglio se tra i 5 e gli 8, mm. ma il nostro, come dire, il nostro stop è proprio eh, renderci conto della garzina umida, cioè se è ancora ah, umida okay. io posso proseguire a inalare. Quindi finché c'è umidità possiamo uh, sì. esatto. sempre respirare. Posso chiudendo una sempre, esatto. e l'altra, sempre oppure... e poi posso farlo contemporaneamente ah, okay, però okay. all'inizio diciamo posso fare prima una e poi l'altra mm -hmm. e poi io lo faccio mentre, mentre cucino mentre, ah, quindi, mentre leggo è... mentre ah, sono sì, cioè sì, in sì. bagno mentre faccio qualsiasi cosa ah, ormai sì, è sì. per me è diventata una sì, sì, sì, è un abitudine una quotidiana abitudine. e questo uh, fa sì, sì. sì che le corde comunque restino sempre intrasate <ride> sì, c'è un, un altro metodo, piccolo metodo, sì. se vogliamo possiamo okay. arrotolare, allora magari ne prendo un'altra, un sì. ecco, la immergo così e la arrotolo un po' così sì. per essere meno fastidioso sì. e faccio tipo questo lavoro di... Ah, inserisci le punte sì. nel naso sì. direttamente. Ecco, io ho esagerato perché mi piace sempre abbondare cioè con, con l'acqua, sì, sì, sì, assolutamente. Okay. E l'aspirazione deve essere molto delicata. Lenta. Ecco, lenta. Quindi faccio sempre il discorso. piano piano eh. e poi insieme. E posso tenerla fino a che la garzina è umida. Eh, umida. Ah, ok, benissimo. Semplice. <ride> Quindi poi noi possiamo anche provare subito dopo Ti così? No, puoi togliere. <ride> tipo mucca. Esatto. Eh? Ecco, ma vedi il suono. Eh? Mm, per fare sì. la mucca. <ride> Quindi eh, poi una volta idratate le corde, noi possiamo subito renderci conto di come la nostra voce magari ha beneficiato di questo sì. trattamento. Provare per credere. Ah, quindi poi dopo i suoni sono più, non lo so, più morbidi. Sono proprio più, più fluidi, c'è anche un miglioramento rispetto alla mucosa. Ah, ok. Eh, che si, appunto, si fluidifica e quindi è tutto più funzionale. Ok, benissimo. Provate, fateci sapere nei commenti se avete trovato miglioramenti. O Comunque questa è una pratica quotidiana che vi porterà eh, diciamo, ad avere lo strumento in salute per tanto tempo, perché quello che noi vogliamo assicurarci è l'utilizzo delle corde vocali più a lungo possibile nel tempo, sì. perché comunque come ci usuriamo in tutto il corpo anche le corde si usurano e quindi da vecchietti sentite che la nostra voce cambia, che è normale che sia così, però mantenendo lo strumento idratato comunque ci assicura nel tempo una migliore efficacia, diciamo, sì. in un certo sì, senso. Sì, sì. Ok, grazie Laura, grazie, Davide, a grazie voi. mille grazie e grazie a te. Poi ci farai vedere anche l'idratazione a caldo e eh, così vediamo anche un altro modo per fare questo trattamento. Alla okay. prossima! Ciao! Ciao!